perché si espande molto rapidamente, molto più rapidamente di, altri, eh, di altre varianti. Altri paesi europei sono più avanti di noi nei contagi, ma abbiamo imparato che senza reagire subito, la realtà che a noi pare distante di altri paesi si presenta da noi con un intervallo relativamente ravvicinato, quindi quello che vediamo succedere in Francia, in Inghilterra, in Spagna, eccetera, noi dobbiamo immaginare, assumere che potrà ripetersi in Italia in assenza di provvedimenti. molto più rapidamente di altri eh, di altre varianti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 immaginare assumere che potrà ripetersi in Italia in assenza di provvedimenti quindi dicevo l'economia italiana va bene ho detto tante volte che, o varie volte che il, per l'Italia questo è un momento favorevole continua ad esserlo ma perché continua ad esserlo occorre agire sul fronte del covid-19 i, i provvedimenti che abbiamo preso noi oggi e poi il Ministro Speranza vi illustrerà sono, eh, sono, sono importanti perché introducono l'utilizzo del, del passaporto della certificazione verde come si chiama eh, e su base piuttosto estensiva e il Ministro Speranza come dicevo poi eh, ne parlerà Ma, Dobbiamo ricordarci che il merito di questo miglioramento è essenzialmente finora è stato della campagna vaccinale. Vorrei dire due parole sulla campagna vaccinale perché prendere coscienza dei miglioramenti che ha avuto e della velocità a cui sta andando serve anche a rassicurare, a tranquillizzare. Circa due terzi degli italiani con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Oltre la metà degli italiani è completato il ciclo vaccinale. L'obiettivo che il generale Figliolo si diede di somministrare almeno 60 milioni di dosi di vaccino entro il 20 luglio è stato superato. Ad oggi abbiamo inoculato circa 105 dosi ogni 100 abitanti, come la Germania, più di Francia e Stati Uniti. Il no il 90% dei nostri ultraottantenni e l'80% circa dei nostri settantenni sono i gruppi più esposti ai rischi del Covid-19, sono completamente vaccinati. La pressione sugli ospedali è fortemente diminuita. Oggi abbiamo circa 1.300 persone ricoverate contro le oltre 30.000 di quattro mesi fa e circa 160 persone in terapia intensiva, a fronte di 3.500 soltanto a fine marzo. I decessi sono diminuiti, ieri si sono registrati purtroppo 21 decessi contro quasi 400 di quattro mesi fa. Sostanzialmente quindi la situazione è in miglioramento, è in forte miglioramento, ma c'è lo sviluppo di questa campagna. Tenete presente che alcune proiezioni prevedevano, fatte un paio di mesi fa, non so qualche mese fa, prevedevano che per la metà di luglio ci sarebbero stati 1.324 decessi ce ne sono stati 7 da 7 a 20, ora il numero specifico non me lo ricordo per cui quelle proiezioni che si facevano sulla base di una realtà era una realtà molto peggiore di quella che stiamo vivendo noi oggi la campagna vaccinale ha permesso all'economia di riprendersi la produzione industriale è cresciuta dell'1,2% rispetto ai tre mesi precedenti l'occupazione è in aumento la quota dei lavoratori inattivi è in calo e con la stagione estiva ci aspettiamo un'ulteriore ripresa dell'attività nel settore dei servizi. Quindi la prima cosa che devo dire è invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito. Devono proteggere se stessi, le proprie famiglie. Una breve considerazione sulla certificazione verde. Il... Primo, ovviamente, ma questo che vi sia chiaro, il Green Pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche. Anche nella definizione dei parametri che c'è stata, eh, la scelta lì era tra procedere normalmente, quindi molte regioni sarebbero andate in giallo perché i parametri precedenti so sarebbero stati superati oppure introdurre il Green Pass, cambiare i parametri in maniera tale da tenere le regioni in zona bianca, ma con il Green Pass. Quindi questo è un po' quello che volevo dire come introduzione. Per quanto riguarda poi la parte invece della giustizia, c'è stato un breve, come dicevo, passaggio in Consiglio dei Ministri in cui ho chiesto al Consiglio dei Ministri l'autorizzazione a porre la fiducia in Parlamento quando si fosse arrivati alla discussione in aula e alla votazione. Questo significa che siccome c'è stato un testo approvato all'unanimità dall'ultimo o dal penultimo Consiglio dei Ministri, questo è il punto di partenza su cui viene appunto stata richiesta la fiducia, dicendo nello stesso momento che siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico come d'altronde dissi all'epoca della discussione su quel, eh, su quel testo eh, del Consiglio dei Ministri. Quindi oggi ho chiesto la fiducia su questo, qualora vi fossero dei miglioramenti tecnici che fossero, in... e, e probabilmente importanti, noi siamo molto disponibili a questo, la ministra Cartabia è molto disponibile a questo e eh, qualora vi fossero questi miglioramenti si tratterà di ritornare, di fare un passaggio in Consiglio dei Ministri per chiedere l'autorizzazione e la fiducia, l'autorizzazione a richiedere la fiducia in Parlamento anche sui nuovi testi. Questo ora mi fermo, do la parola al Ministro Speranza. Sì, grazie Presidente, molto brevemente il eh, contenuto del di... decreto Abbiamo appena approvato si può racchiudere attorno a tre questioni fondamentali. La prima è una proroga dello stato d'emergenza al 31 dicembre di quest'anno. La seconda è un cambio dei parametri che consentono il cambio di colore alle regioni. Come sapete a questi colori sono poi connesse misure di contenimento che noi abbiamo disposto nel corso dei mesi. Pochi mesi fa il parametro prevalente era l'RT, ultimamente il parametro decisivo è stato uh, riconosciuto nell'incidenza, quindi sostanzialmente nel numero dei casi, il numero che noi abbiamo utilizzato utilizzato è quello di eh, numero dei casi ogni 100.000 abitanti alla settimana. La modifica sostanziale che facciamo in accordo con le regioni con cui ci siamo confrontati è quella di considerare il parametro prevalente per il cambio di zona il tasso di ospedalizzazione. In modo particolare, una regione che oggi è in zona bianca, in questo momento tutte le regioni italiane sono in zona bianca, passerà in zona gialla soltanto quando il tasso delle terapie intensive supererà il 10% e contemporaneamente il tasso di occupazione dell'area medica supererà il 15%. Le stesse regioni potranno passare invece in arancione quando il tasso delle terapie intensive supererà il 20% e contemporaneamente quello dell'area medica supererà il 30% e si andrà invece in area rossa quando il tasso di occupazione delle terapie intercene, la ragione di questo cambio è dovuta esattamente alle, ragioni, alle motivazioni che prima venivano indicate dal Presidente Draghi. E cioè oggi il nostro Paese, a differenza di pochi mesi fa, ha somministrato oltre 63 milioni di dosi. L'aspettativa virale senza una ricaduta sulle ospedalizzazioni forte come c'è stata nella fase precedente. Quindi è giusto che in questa fase il driver fondamentale per il cambio di zona sia esattamente costituito dalle ospedalizzazioni. Il terzo ambito su cui noi interveniamo è l'estensione del Green Pass. Il Green Pass è uno strumento con cui gli italiani hanno ormai a che fare da diverse settimane. In poche settimane sono state oltre 40 milioni il numero di eh, certificazioni verdi scaricate dagli italiani. Questo è un dato a stamattina alle 7, 40, 40 milioni e 0,67 mila. È un numero assolutamente significativo, importante. Permettetemi di ringraziare anche il Ministro Colau e il Ministro Franco che hanno lavorato nella gestione di questa operazione, tutt'altro che, che semplice. E noi già oggi, prima dell'approvazione di questo decreto, Abbiamo utilizzato questo strumento per alcune fattispecie particolari. Per partecipare per esempio a un matrimonio si utilizzava già il Green Pass. Per entrare in un RSA e visitare un proprio caro si utilizzava il Green Pass. Con questo decreto estendiamo in maniera piuttosto significativa l'utilizzo di questo strumento ad altre attività e ad altri servizi. Tra questi i servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportive, i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura, le piscine, le palestre, i centri benessere, le fiere, le sagre, i convegni e i congressi, i centri termali, i parchi tematici e di divertimento, i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casino e ancora le procedure concorsuali. Il messaggio che vogliamo dare è un messaggio positivo. Noi vogliamo evitare che una crescita del contagio porti a nuove chiusure generalizzate e lo strumento fondamentale che abbiamo in questa stagione è proprio quello della vaccinazione. Quindi il messaggio di fondo che credo come Governo vogliamo dare nel modo più fermo e più convinto è vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi, perché questa è la strada principale se vogliamo provare a metterci alle spalle la stagione così difficile che abbiamo vissuto. Grazie, credo che ora potremo anche cominciare con le domande. A meno che la Ministra Cartabia non voglia fare una breve introduzione. No, va bene così. Benissimo, la prima domanda è del TG2, Alfredo Cardone. Alfredo. Buonasera. Eh, Presidente, dalle sue parole accogliamo anche un certo ottimismo, eh, dunque da un lato bisognerà eh, continuare a convivere certamente in sicurezza con il virus, eh, dall'altro c'è cioè il tentativo del governo di scongiurare l'incubo di nuove chiusure. Eh, in questa prospettiva allora gli chiedo eh, che estate è lecito attendersi, sarà un'estate più serena per gli italiani? L'estate è già serena? E vogliamo che rimanga tale il green pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività a divertirsi a andare al ristorante a partecipare a spettacoli all'aperto al chiuso con la garanzia però di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose in questo senso è una misura che nonostante abbia chiaramente delle difficoltà di applicazione, è una misura che dà serenità, non che toglie serenità. Grazie. Ecco, adesso c'è una domanda dal TG La 7, Stefano Ferrante. Buonasera. La mia domanda è sulla giustizia. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la fiducia, eh, però avete detto di essere molto disponibile ad accogliere miglioramenti, eh, modifiche di carattere tecnico. È lo spazio per quelle modifiche che hanno richiesto i 5 Stelle e eh, con forza eh, il leader in pectore eh, Giuseppe Conte nei giorni scorsi. Eh, è uno spazio da contrattare evidentemente con tutta la maggioranza se poi si arriverà eh, a un maxi emendamento che... Mh, modificherò ulteriormente questa, questa uh, riforma uh, su cosa uh, a che punto è questa mediazione questa uh, elaborazione di modifiche con uh, uh, i contatti con Conte con i 5 Stelle su cosa può arrivare questa, uh, questa mediazione e se temete eventualmente una, un insuccesso di questa mediazione e conseguenze per la maggioranza una parola io poi do una parola a te e la, la richiesta di autorizzazione a chiedere la fiducia è dovuta al fatto di voler porre un punto fermo c'è un testo che è stato approvato ripeto all'unanimità dal Consiglio dei Ministri e da lì si parte secondo c'è tutta la buona volontà di accogliere cambiamenti emendamenti a questo testo che eh, primo siano di carattere tecnico come ho detto e non stravolgano l'impianto della riforma e, eh, e secondo siano condivisi. Quindi non, non mi riferirei a... soltanto agli emendamenti presentati da una parte perché anche le altre altre parti hanno presentato emendamenti e, altre, e anche l'interlocuzione con la magistratura e con altre parti ha arricchito la discussione e quindi da parte del Governo c'è la massima buona volontà a sentire tutti. Prego. Sì, solo due parole. Eh, intanto grazie dell'occasione di eh, raccontare brevemente Almeno un punto metodologico che questo punto di mediazione che lei solleva non è eh, una novità di oggi, non inizia dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, è stato il tratto con cui abbiamo affrontato un tema che sapevamo dall'inizio eh, essere difficile per trovare una composizione di punti di vista molto diversi. Tanto difficile quanto ineludibile però, perché il problema della durata dei processi è un problema grave in Italia e non solo perché nelle condizioni del PNRR ci è stato richiesto di ridurre del 25% i processi penali ma per ragioni legate innanzitutto a esigenze dei cittadini no? eh, la ragionevole durata del processo evita la prescrizione la ragionevole durata del processo è una garanzia dei diritti voluta dalla Costituzione su questo terreno, su questi binari abbiamo aperto una discussione che è iniziata oserei dire il giorno dopo eh, l'insediamento di questo governo non è stato un percorso semplice, tutti hanno punti sensibili, tutti hanno dato apporti, tutti hanno richiesto eh, di eliminare delle elementi che trovavano particolarmente difficili. Eh, il Consiglio dei Ministri precedente ha trovato un punto di condivisione nel dibattito che ne è seguito, si è aperto qualche preoccupazione espressa da più, voti, da, più scusate, da più voci, eh, su un punto specifico che mi pare che vada preso in considerazione seriamente, cioè data la criticità di alcune corti di appello, perché il problema riguarda alcune zone d'Italia, evitare che l'impatto di una novità come quella che è stata introdotta eh, con eh, soprattutto la l'improcedibilità dopo un certo periodo di tempo, che è variabile a seconda della gravità delle situazioni, non provocasse eh, un'interruzione di procedimenti importanti. Questa è una preoccupazione molto seria che anche il Governo ha avuto sin dall'inizio e sul quale è il terreno, direi, sulla quale eh, si stanno valutando proprio questi accorgimenti tecnici. Grazie. Ora c'è una domanda di Giuseppe Alberto Falci del Corriere della Sera. Buonasera Presidente, buonasera eh, Ministra Cartabia, buonasera Ministro Speranza. Il dato politico di oggi, il resto in tema di giustizia, è la, la fiducia che eh, avete autorizzato sulla riforma del processo penale. Conte ha dichiarato nei giorni scorsi più volte eh, che monitorerà, sarà vigile... Eh, per evitare ovviamente sacche di, come dice lui, di impunità. La, ritenete che sia una provocazione che possa portare a una mediazione o sia un'opposizione eh, molto dura sulle, sugli emendamenti da voi proposti? E Un'ultima cosa, eh, è rischioso a suo avviso eh, porre la fiducia da un, per un governo come il suo su una riforma come quella della giustizia? Grazie. E dunque rispondo prima di tutto a una cosa poi di nuovo do la parola alla ministra Cartabia e nessuno vuole sacche di impunità intendiamoci nessuno vuole stabilire soglie di impunità va bene? quindi processo rapido e tutti i colpevoli puniti quindi non, nessuno è a favore dell'uso dell della dilazione dei tempi di queste, quelle prescrizioni che c'erano anni fa per cui andavano tutti no, no, no, non è questo l'intento di questo governo giusto per mettere in chiaro dove e da quale parte stiamo ecco eh, no l'utilizzo oggi è stata una normale richiesta di autorizzazione quello è il punto fermo quel testo lì è stato approvato dal consiglio dei ministri all'unanimità dopodiché c'è l'autorizzazione a chiedere la fiducia uno ovviamente per una riforma così importante mi auguro e faremo sicuramente di tutto perché il testo finale sia un testo condiviso questo è molto importante sono d'accordo con lei prego Ministro è una domanda a cui ha già risposto il Presidente del Consiglio no non mi pare che siano, siano provocazioni mi sembra che siano preoccupazioni da analizzare e prendere in considerazione seriamente eh, sulle quali si può lavorare io richiamo semplicemente che questa riforma non è la riforma della prescrizione, forse questo è un dato che è bene recuperare, è una riforma complessiva del sistema giustizia che ha uno scopo, quello di abbreviare i processi anche per evitare le zone di impunità, perché i processi lunghi già oggi con percentuali molto alte portano alla prescrizione di processi anche nelle fasi iniziali, questo noi vogliamo evitare e per questo il governo ha messo in campo risorse umane con il grande, eh, il grande diciamo, reclutamento previsto dal PNRR, digitalizzazione, riforma organizzativa e riforma processuale che prende tutto il processo dall'inizio delle indagini preliminari fino alla fine. Allora non si può guardare soltanto il possibile effetto che può avere quel termine messo che è un termine eh, assolutamente ragionevole perché è raggiungibile dalla stragrande maggioranza delle corti d'appello europee, dove, eh, scusate italiane, dove c'è una difficoltà e sono sette le corti d'appello le stiamo visitando una a una, interveniamo con strumenti ad hoc, con strumenti per Fare in modo che nessuno possa essere in condizione di dire non faccio chiudere un processo in due anni o in tre anni a seconda della gravità del fatto. Grazie. Tommaso Ciriaco, La Repubblica. Buonasera, Presidente. Torniamo sul Green Pass, che credo sia anche un incentivo a vaccinarsi e anche per i giovani italiani. Le leggo soltanto due righe. Vacciniamo e mettiamo in sicurezza chi ha dai 60 anni in su dai 40 ai 59 scelgano per i giovani non serve come saprà sono parole di Matteo Salvini eh, le chiedo Presidente eh, se le sembra che questo sia un modo anche per ostacolare la sua campagna vaccinale soprattutto se vuole commentarli visto che arrivano non da un privato cittadino con tentazione Ovax, ma da uno dei leader che sostiene la sua maggioranza grazie sì, eh, due cose eh, l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire sostanzialmente non ti vaccini ti ammali muori oppure fai morire non ti vaccini ti ammali contagi lui lei muore questo è secondo senza vaccinazione non si si deve chiudere tutto di nuovo noi sappiamo ora che il vaccino si sta diffondendo Sappiamo anche che grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva e sui morti sono molto, molto meno serie di quelle che abbiamo visto fino a quattro mesi fa. Mi fermo qua. Bene, Carmelo Caruso, il foglio. Buonasera Presidente, buonasera ai Ministri. Uh, io eh, le voglio fare una domanda su qualcosa che in questo decreto mi sembra che non ci sia. Eh, riguarda l'obbligo eh, di vaccinazione per gli insegnanti. È una proposta di cui tanto si discute, è una categoria importante, abbiamo combattuto tanto per far tornare i eh, ragazzi a scuola, è anche una categoria maltrattata, sottopagata la mia domanda è eh, forse l'obbligo è qualcosa di pesante oggi lo eh, diceva sul nostro giornale uno scrittore eh, non è forse il miglior modo per convincere i professori non lo so le volevo chiedere se lei dovesse a spiegare a un professore perché deve vaccinarsi che libro le con gli consiglierebbe di leggere? No, fondo poi do la parola al ministro Speranza le rispondo dicendo che <coughs> A noi è parso che il decreto di oggi fosse già molto complicato per abbracciare tutti i problemi che ci sono relativi al Covid-19 in questo momento. In altre parole sono rimaste fuori dal decreto di oggi tre aree, la prima è la scuola, il secondo i trasporti e il terzo il lavoro. Quindi questi verranno affrontati molto rapidamente, credo dalla settimana prossima, probabilmente la settimana prossima, forse l'altra, ma chiaramente richiedono altre misure, una, provvedimenti specifici, sono particolarmente complessi. Do la, però la mia Speranza ora. Sì, io aggiungerei soltanto che per tutto il governo la scuola è una priorità assoluta e faremo ogni sforzo per consentire una riapertura in piena sicurezza e in presenza. Questo è l'obiettivo del governo e tutte le azioni che metteremo in campo nelle prossime giornate andranno in questa direzione. È chiaro che l'obiettivo del Governo è arrivare alla più alta percentuale possibile di vaccinati in ambito, in ambito scolastico. Oggi però dobbiamo riconoscere una verità. Si può ancora crescere, ma è anche vero che siamo all'85%, che è un dato significativo. Non vorrei che passi un messaggio che tra gli insegnanti c'è sfiducia, perché la risposta è stata utile. C'è un 15% da recuperare. Io credo che dobbiamo valutare tutti gli strumenti potenziali per recuperare questo 15%. Serenella Matera per Lanza. Buonasera, eh, appena detto Presidente che il, il tema del lavoro insieme a trasporti e scuola sarà affrontato in un secondo momento, però eh, il dibattito è stato aperto da una proposta di eh, Confindustria di vaccino per l'accesso ai luoghi di lavoro. Le volevo chiedere se personalmente ritiene eh, che sia un'ipotesi valutabile oppure ritiene che sia, sarebbe una misura eh, eccessiva e, e che, po, che può impattare anche sul, sul diritto al lavoro. Grazie. Guardi, eh, eh, eh, mm, solo due punti che sicuramente suonano come una non r... risposta. Ci stiamo pensando, è una questione complessa, è comunque una questione da discutere anche con i sindacati. Benissimo. Ora c'è una domanda dal riformista eh, Tiscalinius Claudio Fusani. ne posso fare due secche, una Presidente, e una, una Ministro Cartabia? Allora Presidente, la domanda per il Presidente è questa voi avete messo la fiducia oggi, una fiducia un paletto, un metodo lei pensa che nei prossimi sei mesi, il semestre bianco, famoso eh, per, come dire, voi sarete in qualche modo costretti a usare spesso questo strumento e la domanda per la Ministra Cartabia è invece questa eh, il, se, il 65% se non sbaglio di, di, dei vari eh, eh, reati si prescrive prima della sentenza di primo grado. La sua riforma, la sua mediazione, cosa fa per evitare questa massa di impunità, che non è quella dopo, ma il 65% è parecchio? Grazie. Um, Rispondo alla sua prima domanda. Il fatto di eh, chiedere la fiducia. avere delle conseguenze diverse prima del semestre bianco e dopo il semestre bianco o durante il semestre bianco ma la diversità è molto sopravvalutata secondo me nel senso che a parte il fatto che chiedere la fiducia tre giorni prima cinque sei giorni prima dell'inizio del semestre bianco è praticamente come chiederla durante il semestre bianco perché i tempi per organizzare una consultazione elettorale, non ci sono comunque. Quindi non è tanto, eh, primo, secondo, non è con una minaccia di questo tipo che si fa una riforma così complessa. Una riforma così deve essere, deve essere condivisa. Quindi non si può, secondo me non è neanche, eh, come dire, non è nemmeno giusto eh, minacciare un evento, cioè la consultazione elettorale se non approvi una, una misura così importante così profonda così complessa la fiducia è un modo per misurare il grado di consenso che una riforma ha quando naturalmente quando è che si arriva a chiedere la fiducia quando si ha la certezza che certe differenze sono incolmabili questo è ma più che direi più che pensare alla come dire alla Minaccia che è quello che normalmente si fa, no? Metto la fiducia perché altrimenti cade il governo si va a elezioni. No, non è questo tanto il punto. Comunque non sarebbe stato in ogni caso in questo periodo, ma, ma non è tanto questo. Questo può valere secondo me su provvedimenti relativamente meno importanti. Anche perché se questi provvedimenti così importanti, ma ce ne sono anche altri, eh, se passano con la fiducia dopo. Un cambiamento di governo, di coalizione, di, di, di scenario, porta al cambiamento della, della misura presa con tanta sofferenza, con tanta difficoltà. Quindi, per, per avere, per garantire un periodo minimo di permanenza di, di, delle riforme che noi facciamo, bisogna che siano condivise. Grazie. Ora do la parola alla Vista Cartaglia. Sì, grazie. La ringrazio di questa domanda perché in effetti è rimasto un po' in ombra questo problema. C'è una quantità, una percentuale importante. A mia conoscenza il 37% delle prescrizioni sono in fase di indagini preliminari e altrettante prima della fine del primo grado. Quindi, diciamo così, è un problema da aggredire eh, complessivamente. In parte la risposta è già stata data prima, cioè qui siamo di fronte a un eh, in intervento in materia di giustizia che è veramente un investimento grosso da parte dello Stato, forse dopo tanti anni in cui questo non accadeva. Cioè lo Stato sta investendo proprio per evitare che le lungaggini producano anche queste prescrizioni. Poco tempo fa, a marzo, siamo stati condannati dalla Corte Europea perché un processo si era prescritto addirittura nelle fasi delle indagini preliminari quindi la risposta è innanzitutto gli investimenti in organizzazione, risorse, digitalizzazione secondo la riforma prende per mano ogni singolo segmento del processo le faccio un esempio perché non penso di dover fare qui una lezione di procedura penale, però sulla fase delle indagini preliminari ad esempio si sono rivisti i termini della durata massima delle indagini preliminari si è dato un potere al giudice delle indagini preliminari di sollecitare il pubblico ministero se non ha finito, scaduto il termine devi decidere o archivi o rinvia giudizio, si è dato un potere anche alle parti, all'indagato ma anche alle vittime di chiedere la cosiddetta discovery proprio per incentivare una conclusione di questa fase che per molto in molti casi dura troppo a lungo e tiene tra l'altro gli imputati in uno stato di grande incertezza. Potremmo continuare su quello che è previsto nel primo grado i riti abbreviati, la tenuità del fatto, le, i riti e le pene, le sanzioni sostitutive ma insomma questo non credo di doverlo illustrare qui i contenuti della riforma sono è la complessità degli interventi che dovrebbe incidere anche su queste parti che sono rimaste in ombra. Abbiamo ancora pochi minuti, una domanda da Nova, Livio Cipriano. Eh, buonasera Presidente, buonasera Ministri. Ecco, eh, con il procedere della campagna vaccinale eh, la curva dell'epidemia dovrebbe scendere ulteriormente. Se ciò dovesse accadere, eh, non sarebbe il caso di far rientrare a lavoro in presenza i, de il, i lavoratori della pubblica amministrazione eh, i dirigenti hanno la facoltà di farli tornare ma di fatto questo non sta succedendo un loro rientro potrebbe aiutare eh, tante imprese penso nei centri delle città ristoranti, bar, eh, negozi nella ripresa economica volevo sapere una sua opinione in merito grazie Guardi, questa è una questione che sta affrontando il Ministro Brunetta, ma farà parte, se, eh, se possibile, dell'area della, dell del lavoro che noi non abbiamo ancora toccato? Andrea Bonini per Sky. Buonasera, velocissimo. Eh, siamo a meno di due mesi dall'apertura della scuola, uno dei grandi problemi è sempre stato quello del trasporto pubblico. Eh, è rimandata la decisione se regolarlo col Green Pass ma volevo capire a che punto siamo col rafforzamento se ne parla ormai da inizio pandemia da un anno e mezzo ma resta un tasto critico, un nodo dolente, grazie guardi l'obiettivo è quello che prima anche annunciava il Ministro Speranza tutti a scuola in presenza all'inizio della scuola quindi tutto quello che è necessario fare per assicurare questo obiettivo verrà fatto ed è fatto in parte è fatto, in parte si farà, ma sarà fatto per quell'epoca. Per il resto, per una, do... per una risposta più compiuta, aspettiamo che, eh, di, di discutere, di approvare una, una serie di norme sulla scuola e sui trasporti pubblici e ci rivediamo con il Ministro Bianchi e con il Ministro Giovannini. Grazie. Vera Scerbakova per la TAS. Una domanda internazionale. Buonasera. Presidente, Ministri, um, uh, Presidente, lei um, all'inizio dell'estate invitava tutti uh, i turisti a prenotare in uh, Italia e infatti Roma si è riempita, ora si, si vede. Uh, quando possono prenotarsi i russi? E anche questa è la domanda al Ministro Speranza. E uh, se l'Italia comunque ha intenzione e se ha intenzione quando riconoscere i vaccinati con sputnik visto che non sono solo russi ma ungheresi san marino e diversi paesi nel mondo eh, lei una volta ipotizzato che è ma probabilmente non lo approva mai grazie io ho detto non lo approvo mai no l'emma no, Emma, Emma, Emma, Emma, Emma, sì. finora sì. non l'ha provato. prego ministro speranza sì è come noto l'iniziativa del Green Pass è un'iniziativa di tipo europeo e il vincolo che abbiamo è di riconoscere i vaccini che sono stati approvati da EMA quindi ancora in questo momento non siamo nelle condizioni di poter utilizzare il Green Pass per il vaccino russo proprio perché non è stato ancora approvato da EMA. Ultima domanda da parte di Martelloni. Rai News. Veloce veloce. Sì Presidente sui quarantena. Si può già arrivare c'è la quarantena, va fatta chiaramente la quarantena, è un paese da cui si può arrivare con quarantena. Su questo c'è su questo c'è una valutazione ancora in corso. Però si può entrare per motivi di lavoro, si può entrare per tutta una serie di altre motivazioni già disciplinate. Uh, sarà chiaramente molto più facile favorire questo ingresso in maniera larga nel momento in cui EMA avrà approvato il vaccino che oggi è usato dalla stragrande maggioranza dei vaccinati russi. No, in questo momento... Buonasera Presidente, buonasera Ministro, una domanda per il Premier Draghi sui prossimi interventi, sono previsti anche i ristori per le attività che saranno più penalizzate, penso alle discoteche, se conferma che la settimana prossima ci sarà un Consiglio dei Ministri sulla riforma del fisco, grazie. Sulla prima domanda la risposta è sì, ne abbiamo discusso il Consiglio dei Ministri ministri e direi c'è cioè, accordo pieno a eh, risarcire eh, le discoteche e quegli altri esercizi che dovessero rimanere chiusi, se ricordo bene solo le discoteche a questo punto quindi la settimana prossima la discussione sulla delega del fisco non sono sicuro anzi lo escluderei Grazie. Si conclude questa conferenza stampa e vi ringraziamo tutti. Buona serata.